La maggior parte delle volte l'intervento più efficace contro il diabete è la giusta alimentazione. Vediamo insieme come si può gestire il diabete a tavola. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno e finché durerà l'emergenza Covid faccio anche visite online che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti il diabete mellito è una malattia caratterizzata dall'incapacità per vari motivi di gestire correttamente la quantità di zuccheri circolante nel sangue ne esistono vari tipi i più comuni eh, possono dipendere o da un'insufficiente produzione di un ormone che abbassa la glicemia eh, ovvero l'insulina ed è chiamato diabete di tipo 1 oppure dà una scarsa risposta dell'organismo all'insulina, ed è chiamato diabete di tipo 2. Dato che il diabete di tipo 2 da solo rappresenta il 90% dei casi complessivi, dicendo diabete mi riferirò principalmente a questo. La caratteristica principale del diabete mellito è l'aumento della glicemia. L'insulina ha il compito di dire alle cellule del corpo «Ehi, ecco il tuo zucchero, prendilo pure!» Nel diabete le cellule dell'organismo smettono di dar retta all'insulina e il risultato è che aumenta la concentrazione di zucchero nel sangue. Questo può avere molte cause ma la più frequente è legata all'aumento di peso e di grasso corporeo. Infatti è dimostrato che in condizioni di sovrappeso e obesità il diabete è una delle condizioni più frequenti. Questo però ci dà anche una buona notizia. Il diabete di tipo 2 si può gestire a tavola con una dieta corretta nella quasi totalità dei casi. La prima cosa a cui fare attenzione quindi è il peso corporeo. Generalizzando possiamo dire che il proprio indice di massa corporea non dovrebbe superare il valore di 25. Se siete curiosi di conoscere il vostro c'è una calcolatrice apposita nella pagina delle calcolatrici della salute sul mio sito. In caso questo indice sia troppo alto dobbiamo perdere peso e per linee generali su come fare ho già fatto alcuni video ma in questo caso torna utile anche aggiungere qualche informazione in più. Come dicevo, il problema con il diabete di tipo 2 è la gestione degli zuccheri nel sangue. La cosa migliore che possiamo fare a livello alimentare è puntare principalmente sui vegetali più grezzi e meno lavorati che ci siano, cereali in chicchi o al limite prodotti integrali come pasta o pane integrale, legumi, verdura, frutta e frutta secca. Alla base della dieta per il diabetico quindi deve esserci una forte influenza vegetale. La presenza di fibre e di altri nutrienti, come grassi e proteine, nei prodotti vegetali fa sì che l'assorbimento degli zuccheri sia graduale e non vada a elevare troppo e troppo velocemente la glicemia. Mi preme sottolineare una cosa importante. La frutta non è vietata in caso di diabete. Se vogliamo essere prudenti al massimo, potremmo pensare di consumarla durante i pasti, in modo appunto da non stimolare il picco glicemico, che comunque è improbabile. Altra cosa che sento spesso, il riso aumenta la glicemia. È vero, ma spesso l'effetto è dato dal fatto che si mangia solo riso e poco altro. Mangiare verdure, magari anche prima del piatto di riso, o fare magari un pasto completo nel rispetto delle calorie giornaliere, permette di mitigare questo effetto. Ovviamente un'altra cosa che riduce questo fenomeno è scegliere il riso integrale invece di quello brillato. Per la quantità di fibre che si porta dietro. La carne e il pesce possono essere consumati senza problemi particolari, anche se esistono comunque prodotti migliori di altri. Ad esempio, sono consigliate le carni bianche rispetto a quelle rosse e sono sconsigliati gli affettati e gli insaccati in generale. Nell'ottica di ottenere il meglio dalla dieta, è sempre preferibile consumare carni magre e limitare, per quanto possibile, l'assunzione di grassi all'olio extravergine d'oliva e alla frutta secca per quanto riguarda i pesci invece il grasso potrebbe essere una buona cosa i pesci infatti sono una buona fonte di omega 3 quindi il consumo di salmone sgombro merluzzo tonno è sicuramente consigliato nell'ottica di limitare l'assunzione dei grassi anche i latticini dovrebbero essere limitati anche se non c'è necessità di eliminarli per comodità ricordo che una porzione da 200 grammi di petto di pollo equivale in calorie a circa mezza mozzarella e a quantità ancora inferiori di formaggi stagionati. Dobbiamo quindi chiederci se vale la pena mangiare poco e rimanere insoddisfatti per poter gustare i formaggi o se conviene considerarli l'eccezione settimanale alla dieta. I prodotti dolci ovviamente vanno limitati. L'ideale è comunque mangiarli raramente e sempre insieme a qualcosa che tamponi l'aumento della glicemia. Come dicevo prima, le fibre funzionano molto bene, quindi un prodotto integrale o abbondanza di verdure potrebbero avere un buon effetto da questo punto di vista. Anche gli alcolici, come vino e birra, devono essere limitati il più possibile. Le linee guida dicono di non superare il bicchiere di vino al giorno per le donne e i due bicchieri al giorno per gli uomini. Ma io voglio anche ricordare che l'alcol ha svariati effetti negativi sulla salute, è bene quindi che il suo consumo sia quanto mai saltuario. Infine, pare che la cioccolata fondente abbia un effetto positivo in piccole quantità sul diabete. Ovviamente è un alimento da non consumare in abbondanza tutti i giorni, ma se abbiamo bisogno di un dolcetto a fine pasto, questa può essere una buona scelta. In conclusione, possiamo affermare che il diabete si combatte sia stando attenti a quanto mangiamo, regolare il peso corporeo sia selezionando accuratamente gli ingredienti della nostra dieta come al solito quindi la salute si raggiunge al supermercato ragionando e facendo la spesa secondo le nostre necessità più che secondo le nostre voglie bene questo è tutto se avete dubbi o domande fatele pure qui sotto sono a disposizione io sono giuliano parpaglioni se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale noi ci vediamo la prossima volta un saluto a tutti